E questa è la sala del veronese, uno degli esempi più alti del barocchetto genovese, ovvero della versione locale del rococò europeo. Come si vede, gli stucchi della volta e delle pareti riecheggiano eh, il gusto, la moda francese degli anni 40 e del Settecento. E anche i Durazzo, che erano molto attenti all'evoluzione della moda, si aggiornarono prima di altre famiglie genovesi e qui nel palazzo vollero questo ed altri salotti eh, improntati appunto ai dettami eh, francesi. Eh, sono stucchi realizzati come in quasi tutto il palazzo da stuccatori eh, del canton Ticino e poi mh, la sala come si vede, è arricchita da consolle straordinarie con piani in alabastro. Eh, il tutto forma una specie di scrigno prezioso che eh, è stato pensato, voluto, per accogliere questa grande opera. Eh, questa è una delle grandi cene dipinte da Paolo Veronese a metà del 500, eh, fu realizzata per un monastero della sua città natale, il Monazè, monastero dei Santi Nazzaro e Celso, e fu acquistata da un genovese, da un mercante genovese, Giovanni Filippo Spinola, che la portò a Genova. I Durazzo l'acquistarono soltanto all'inizio del 700. La portarono qui e appunto attorno a questa che era una delle opere più richieste, volute, eh, amate da soprattutto eh, i viaggiatori stranieri che venivano in Italia, attorno a quest'opera si costruì questa grande sala che miracolosamente si è conservata esattamente come la vollero i Durazzo. Il dipinto, purtroppo, quello che vediamo oggi, non è quello originale. Questa è una copia, una copia seicentesca, che fu realizzata proprio quando il quadro arrivò da Verona a Genova. Eh, L'originale fu eh, trasferito dai Savoia a Torino quando si inaugurò, nel, alla fine degli anni 30 dell'Ottocento la Pinacoteca Regia. Il quadro è ancora lì e qui, purtroppo, eh, fa bella mostra di sé questa copia di un artista locale, ma come ho detto questo è uno soltanto dei grandi salotti del Gran Piano Nobile, dà accesso a quella che sicuramente è la sala che giustamente è un po' il simbolo del Palazzo Reale di Genova, la Galleria degli Specchi che adesso andiamo a visitare.